e buongiorno a tutti stamattina mi metto a pulire alcuni angoli di casa che si puliscono meno frequentemente che si sporcano e, e niente diamoci da fare ragazze allora prima di tutto dobbiamo lavare tutte queste cose qua che sono dentro la mandina. dopo mi metto a pulire un pochettino qua a mettere un po più in ordine Ragazzi prendo questo che però non mi piace e allora lo uso qua. Allora prima di tutto svuoto tutto. Quello che qua. Questo spruzzino qua sarebbe tipo uno smacchiatore per i vestiti bianchi però non mi piace. L'ho provato però non mi piace, allora lo uso diversamente. Ma faccio così con tante spruzzine, vedete anche voi. Anche quelli per i vetri lo uso diversamente, ecco. Non butto via niente, però li finisco. Vorrei arrivare ad avere pochissimi spruzzini. Infatti adesso per il momento non compro niente e comprerò solo quello che mi piace. Dico uno spruzzino che sono sicura che pulisci bene, non lascia alone, ecco. Non guardo, non guardo le cose scontate, guardo quello che mi piace, ecco. Vorrei arrivare a, arrivare a questo fine anno, che è impossibile, sicuramente, perché ne ho tantissimi spruzzini, però vorrei arrivare ad avere pochissimi spruzzini, ecco, perché anche il posto che ho sì, non è tantissimo. Non voglio riempirmi di detersivi. Infatti in cucina mi è rimasto uno spruzzino, uno sgrassatore praticamente e poi un altro eh, detersivo mh, che si può usare dappertutto, ecco. Mi sono rimasti quelli lì, poi eh, finisco questi e poi semmai farò a casa di spruzzini che mi possono piacere di più o almeno ci provo, ecco. Poi tra l'altro io qui sotto lavandino tengo anche le patate, le cipolle, aglio. Allora preferisco ad avere anche meno spruzzini, anche se li tengo nelle vaschette mh, divise, però preferisco avere poche cose. Lavo anche la mia patumiera sempre con solito spruzzino, quello che ho usato anche in cucina. I guanti ragazzi, perché non mi piace usare i guanti da cucina a fare altre cose? Allora, qua possiamo prendere anche uno di questi, poi li buttiamo via. Thank <laughs> you. Aggiungo anche qualche cucchino di bicarbonato giusto per disinfettare un po' e finisco di pulirlo. Ecco. Finito di lavare, lo asciugo con, con un panno che praticamente era un lenzuolo una volta, e, e lo uso come straccio per asciugare. Spero che il video vi è piaciuto ragazze, che vi ho fatto la compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!